La scelta Pippi, questa carta stamattina. E adesso segue la spiegazione e il racconto della carta comodamente dal divano. È molto interessante l'abbia associata alla mattina di oggi la gatta, la carta di oggi, non solo perché è carino, perché i gatti sono degli animali fantastici, ma perché il corvo è in realtà uno dei simboli nella tradizione del drago trasparente che mh, è un animale totem, è uno dei tre eh, uccelli, uno dei tre rapaci che rappresentano i nostri tre corpi, questo in particolare è il corpo dello spirito. Gli animali eh, intorno a noi è chiaro che non sono lì in funzione nostra ma quando li incontriamo sempre che decidano di includerci nel loro eh, cerchio d'attenzione, nelle loro interazioni volontarie oppure che semplicemente siano in qualche modo in contatto con noi nella stessa stanza perché siamo vicini di casa, perché ci incontriamo sempre al parco gli animali esercitano un'influenza fortissima su noi esseri umani, sia che ci piacciono e ancor di più forse se non ci piacciono, se abbiamo delle resistenze, se abbiamo delle paure, delle antipatie. Il mondo animale è in fortissima risonanza con tutte le nostre parti mh, fisica perché gli animali hanno un impatto fisico forte, sia gradevolissimo, come quando ci coccolano, stanno con noi, eh, o anche solo ci mostrano il loro rapporto con il corpo. Io potrei rimanere, anche senza toccarla, ma potrei rimanere a guardare Pippi o gli altri due gatti che non si faranno mai vedere nella webcam, credo, per ore. Hanno una eleganza anche quando dormono, anche quando cadono dai mobili, hanno un equilibrio nel loro rapporto con il corpo che mostra quanto in continuazione siano in contatto con il loro corpo. Noi esseri umani dobbiamo fare uno sforzo per radichiamoci nel corpo come facciamo al mattino, no? sentiamo bene i piedi attaccati a terra, radichiamoci nel corpo, sentiamo che abbiamo un ritmo respiratorio, un battito del cuore, una circolazione sanguigna. Perché tante volte siamo talmente abituati a far predominare il pensiero, la mente, la proiezione di cosa devo fare dopo, l'obiettivo che voglio raggiungere nella giornata, gli impegni della mattinata, che della fisicità ci dimentichiamo. Capita continuamente di essere magari persi in qualche pensiero e non accorgersi di cosa ci passa davanti agli occhi o più ancora di cosa è tutto al contorno, no? nella periferia della nostra presenza. Ecco, questo a un gatto non accade, ma neanche a un cane, perché al cane dei vicini di casa è molto chiaro che cosa sto facendo durante la giornata, anche se io non lo coinvolgo in nessun modo. Creo dei rumori, degli odori, degli spostamenti, eh, dei campi, anche energetici, di cui è consapevole, magari non gli importerà neanche nulla di cosa faccio io, ma è fisicamente consapevole che ci sono. Il gatto dorme là in fondo sul divano, ma sa esattamente che qui sta andando avanti qualcosa, si sta facendo un lavoro. Gli interessa, non gli interessa? Io non lo so, <ride> però lo sa. Se la, laggiù ci fosse un essere umano che magari sta leggendo un libro o guardando un film molto appassionante o sta riflettendo su qualcosa che lo coinvolge molto, forse nemmeno si accorgerebbe di cosa sto dicendo. Magari non si renderebbe neanche conto che sono qui, si dimenticherebbe della mia presenza. Quindi innanzitutto ci parlano al corpo e poi... L'anima, quando entriamo in contatto con gli animali, trova delle risonanze estremamente dirette, trova delle metafore, delle corrispondenze che richiamano eh, delle parti inesplicabili di noi. Pensiamo ad esempio a chi ha un'enorme paura dei ragni, o dei cani, o dei gatti, o dei serpenti. Perché proprio di quelli? Magari non ha avuto nessuna esperienza traumatica, né da piccolo né da grande, magari... Non sono neanche animali particolarmente spaventosi, eppure muovono qualcosa che risponde in quel caso nel profondo con un sentimento che poi interpreto come paura, ma è qualcosa di molto più profondo, di molto più radicato e di molto più carico, di molto più ricco. La stessa cosa avviene in positivo. Che lo si scopra da grandi, che lo si sappia fin da piccoli, ci sono proprio delle tipologie di animali che risuonano con noi. Sono persone che conosco, e ne conoscerete anche voi perché è molto diffuso, che per i cani hanno un'adorazione a prescindere, altre per i gatti, ma anche gatti di altri, non i propri, che hanno una storia d'affetto anche personale. Anche se li vedono passare in strada, si attiva un interesse, un richiamo, un profumo, che non ha a che fare con la mente, con la personalità, con il calcolo, ha a che fare eh, con il sentimento, con il sentire. Si apre un portale su un mondo diverso. E tutto questo ha estremamente a che fare con la dimensione dello spirito, perché è da lì che si parte per arrivarci. Cioè l'animale mi porta nella vita quotidiana una presenza che rende molto molto vicino l'accesso al mondo dello spirito. Mi ricorda continuamente che c'è un contatto col corpo, una risonanza nell'anima e il combinarsi di queste due parti, lo stare insieme, il completarsi di anima e corpo mi apre un passaggio diverso ancora, il contatto con il mio terzo corpo, con la dimensione spirituale. La dimensione spirituale, fine a se stessa, senza il corpo e senza l'anima, voler andare direttamente lì, eh, mi, mi confonde quando va bene. Quando va male mh, rischia di farmi impazzire. Quindi l'animale è proprio un tramite il gatto in questo caso eh, per questa mattina, ma potrebbe essere anche la libellula che vedo volare eh, alla fine dell'estate, potrebbe essere la coccinella, potrebbe essere il ragno nell'angolino del balcone, la formica nel vaso, può essere davvero qualsiasi animale, l'animale è un aggancio fortissimo per il corpo fisico, per la risonanza dell'anima, e di conseguenza per l'apertura di un passaggio che è quello dello spirito è un po quello che facciamo tutte le mattine facendo la ginnastica ci eh, attiviamo con il movimento fisico andiamo a renderci conto del nostro corpo andiamo ad ascoltarlo e questo ci attiva il sentire ci fa sentire appunto non solo la valenza nel corpo materiale di quello che stiamo facendo ma ci muove degli equilibri delle attenzioni degli stati d'animo dei campi energetici in generale che partono da un'attenzione da un movimento fisico si attivano in questo modo ma si allargano poi in una dimensione molto più ampia e da questo cerchiamo tutte le mattine di intravedere anche il terzo passaggio, il terzo corpo, di portarli tutte le mattine a combinarsi, continuano ad esistere e si crea anche qualcos'altro, per me ad esempio è quando concludiamo la ginnastica, è come se arrivasse, lentamente si sale, si arriva a un apice, quando battiamo le mani, per voi magari è in un altro punto, quindi insomma grazie Pippi per questa dritta così esplicita e anche al di là delle dritte esplicite ricordiamocelo, poniamoci magari l'attenzione oggi. Il mondo naturale in generale, ma gli animali in particolare, che siano i nostri, degli altri, liberi in natura, belli, brutti, che ci facciano bene, ci facciano male, hanno tanto tanto legame con i nostri tre corpi, sono delle occasioni anche per noi, questi momenti di contatto per trovare un spirito. Pronti via, si fa la ginnastica. Stamattina non parlo, ho bisogno di farla... Di tutta di seguito la ginnastica quindi tolgo il microfono metto la musica e ci muoviamo insieme buon lavoro si parte Sì io parlo ma il microfono non l'ho acceso, <ride> molto bene, spero che vi faccia bene la giornata, alla giornata e spero che vi faccia bene anche la giornata, quindi buon mercoledì. Domani probabilmente faccio ginnastica un po' più tardi del solito, quindi non ci vediamo alle 9, ci vedremo comunque ma nel corso della mattinata. Grazie di aver seguito, buona giornata. Ciao.